Grazie Presidente, oggi siamo qui a discutere una bella delibera, una delibera che nasce da un'idea del Municipio Undicesimo, eh, l'ideatore e l'assessore Lucidi eh, con la collaborazione del Cossiere Talamoni eh, che hanno fatto proprie diciamo, alcune richieste dei cittadini, dei cittadini del Municipio e hanno dato forma a queste idee in un progetto che è quello che la Commissione e io personalmente hanno voluto tradurre in questa delibera di indirizzo poi ai vari dipartimenti interessati. Cosa prevede questo progetto? Questo progetto prevede che la vecchia area dedicata al Farmers Market di Corbiale che è stata in disuso per anni eh, venga eh, restituita alla cittadinanza e, mi scusi se può chiedere un attimo di silenzio presidente non riesco un attimo solo consigliere dicevo un bellissimo progetto che prevede di restituire alla cittadinanza la vecchia area del Farmers Market di Corviale con una diversa finalità o meglio con una diversificazione delle finalità applicate perché Perché eh, nella vecchia area in cui veniva ospitato esclusivamente il Farmers Market si prevede di eh, creare eh, un, centro un centro servizi, cioè il frazionamento di quest'area eh, prevede eh, l'istituzione eh, di un centro servizi postali eh, prevede di ospitare all'interno della struttura eh, la farmacia Pharmacap che oggi è distante alcune centinaia di metri è piuttosto isolata e eh, sacrificata nella locazione dove è oggi prevede eh, un posto di polizia a garanzia della sicurezza dei cittadini gli stessi cittadini che hanno chiesto al municipio questo presidio perché sappiamo purtroppo che l'area è particolarmente degradata e sicuramente la chiusura di un presidio commerciale non ha aiutato eh, il territorio. Viceversa noi pensiamo che aggregando un presidio di sicurezza, un presidio sociale come la farmacia Pharmacap e i centri servizi postali, unitamente a una realtà commerciale come quella dei mercati agricoli sia una grande opportunità di rilancio per questa area per questa zona quindi veramente ci abbiamo messo il cuore nel dare voce e portare a Roma Capitale eh, questa idea del municipio e veramente chiediamo alle opposizioni di partecipare alla rinascita di Corviale che con questo atto si realizzerà con la collaborazione dei dipartimenti interessati. Grazie.